nuovo video. Sono Dari26 e oggi siamo qui per fare una PC build um, con configurazione um, di un budget di 2500 euro per il gaming ovviamente quindi io direi di andare su una, su una Asus Asus Rogue Streets um, Streets um, Streets Street, Uh, era 450 F che costa poco, e co cioè, infatti, costa 160 euro e comunque è poco per quello che offre. Poi direi di andare su uh, 32 GB di RAM, faccio un, un breve calcolo. 6, 7, 8, quindi abbiamo 8 GB di RAM per i giochi, allora, 30. 2 GB di RAM se i miei calcoli sono giusti, riusciamo a prendere una, una roba che c'è cioè una scheda ma c'è cioè un, una scheda video che a me piace un botto e la prenderemo appunto. Però eh, avremo soltanto 8 GB per i giochi, e cioè non dico che sono pochi, però um, 8 GB per i giochi vanno più che bene, però perché prenderemo una scheda video forse da 24 GB, che sarebbe questa, però non, lo so, non ne sono sicura. Eh. Nvidia, eh, perché voglio andare su Nvidia. Via RTX la 3070, perché 80? Te l'ha chiesto, cioè, perché avevo visto la 3,080 perché le bottiglie? cosa c'entrano le pile con le rtx ah perché forse vanno qua. ah no forse era una 4080 mi sa che mi sono confuso con la 4080 o 90 boh di forse 1090 ti hai ah no con la 3090 forse beh questa boh, qua in sostanza, però, adesso voglio andare su Ryzen a prendermi un bel Ryzen 7 5800X, questo qui è un buon prezzo. ha ah, già il dissipatore. Di solito i Ryzen ce li hanno sempre i dissipatori. però, posso vedere in 3D, ma mi danno il copyright. ma voglio vederlo sotto. Ma si rompono i pini? Se lo fate così almeno che non lo fate cascare. Però poi si rompono lo stesso pin Allora, siamo ad ab a abbastanza soldi, quindi io direi di andare su MBM. Eh, un terabyte, ovviamente il massimo è di, 200, di 2500 eh, euro. Io direi di prendermi almeno 5,12. 5,12. Voglio 5 un eh, eh, terabyte perché c'è 512 non dalla terza, possibilmente perché se no Davide Poato mi uccide eh, quella da 256 anzi prendiamola questa vi spiego perché, perché questa qua sarà per il sistema operativo poi ne prenderò una da 1 un Tera ok, che sarà per i videogiochi quindi SSD NVMe eh, facciamo anche 8 no 8 terapete forse costa un po' troppo vabbè però comunque di 2005, di 2005 cioè ci sta. allora mm, ah sì, questa qua della sabbia eh, che ovviamente questa qua andrà su quella dei ovviamente per i giochi bastano avanzano 8 cioè sono 9 tera in totale bastano però visto che abbiamo due slot SSD non voglio prendere NBM non li voglio sprecare siamo a 2433 euro. Però perché <ride> abbiamo preso una scheda video che costa tipo come. No, vabbè, dai, abbassi, eh, abbassiamo il livello della scheda video perché è troppo. 8 terabyte, c'è. Cioè, manco io che faccio editor video, eh, ne posso usare così tanti. 4 terabyte, vabbè, 5 terabyte, quel, non, non li può far fuori. 5 terabyte, cioè. Cioè, se no si, si compra direttamente tutto il google drive che fa prima ecco molto meglio allora adesso direi di andare su uh, sulle schede oh, scusate video video oh, allora vorrei andare tanto sulla 1650 Super, però costano veramente poco e per quello che offrono, offrono troppo poco. 1050 va più che bene, però... Aspettate, aspettate, 2500, aspettate, calcola. Così almeno vedo il nostro massimo, quanto possiamo comprare. 1000... No, aspetta, 2500 tutte le mie notifiche meno 1383,98 user meno abbiamo user 30 ancora 1600 1116 euro 02 quindi direi che questi due centesimi di non sprecarli guarda. vorrei tanto prendere questa ma costa un po troppo ma aspettate ma c'è tipo qua il filtro eccolo qua euro massima allora facciamo 1 e minimo facciamo 2 500 così giusto per compilare un campo però mm. ah forse forse perché devo fare un 6 gelosi così devo fare questo soltanto così se fai solo così no non cambia niente Vabbè. direi di andare tra più costosi perché comunque 10 euro di, di sterale qua ne trovi non c'è il robo arco ah, così sì, raccoglio e che Questa Tesla What? Miglia fuori. Questa qua sembra molto fatta male. come il ballaggio, però Vedo no. perché.. ma non faccio troppo su, Sappiamo che almeno in questa pagina Tutto quello che ci può interessare Devo vedere anche la potenza però L'unica che possiamo prendere Vabbè, sapete cosa faccio Via 3.090 E man mano scendo 3.080 Secondo me la 3.050 ce la portiamo a casa Allora, vorrei prendere questa, però, della Pini, forse anche no. Questa. E forse ci riusciamo pure a prendere un bel dissipatore. Ah, no manca ancora l'alimentatore case. Porco E Abbiamo pochissima roba per prendere. C'è cioè pochissimo. Cioè abbiamo poco budget. Aspettate, che faccio il calcolo: 2318. 0,07 perché dobbiamo stare dentro alcuni centesimi, no? ho Sbagliato. 2500 meno 1000 euro. No. 18 uguale, perché ho fatto, mio, fatto un disastro? 2500 meno 2318,07. 181 euro, quindi io direi per il... allora, alimentatore alim PC... 750 da basta, no? Questo. No, pare 113 euro, aspetta, meno 113 virgola 90 oh. 68 euro per il case bastano allora prendiamo questo i corsair e poi un case pc mi sa che stiamo proprio lì all'orlo proprio porco e qua mi sa che perdiamo tutto adesso non abbiamo più ce ne senso o qua la calcolatrice aperta così almeno Vedo qui. Questo va bene e ci. Um, eh. Quanto costa? Questo. Sessantadue, dirgola novantino, cinque e dodici. Direi di prendere un controller. LED. RGB a parte aspetta per PC interno <susurra> <susurra> controllo mm -hmm. RGB interno interno C. se non lo troviamo fa niente 19 euro sono troppo pochi con 5 euro non puoi prendere niente oddio possiamo anche fare poi quello della postazione dai va bene vabbè niente eh... Spero che il video vi sia piaciuto perché vabbè abbiamo speso diciamo così il massimo. Cioè poi se volevate proprio stare, avevate soltanto questi soldi qua vi rimaneva 5 euro e 12 per prendervi altro. Quindi mettete, mettete che avete scritto questi soldi qua, se volete prendervi un computer di, questi, di queste. diciamo così di questa taglia dove fate spendere cioè vi rimarrebbero soltanto 5 ,12 euro quindi vabbè spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like, commentate condividete mm, leggete sempre la descrizione mi raccomando Niente, noi ci vediamo in un prossimo video ciao